Eccolo! Eccolo! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono davvero contentissimo perché ha riaperto McDonald's. Io sono Barbuto, ma non ho la barba. Muoio ogni volta che faccio questa intro divertentissima. Barbuto è il campione. Che spettacolo! Barbuto sempre è piaciuto. Tutti ce li abbiamo. Allora, caffè giornaliero. Eccolo qui. Eccolo. <ride> Allora nel video di oggi cosa faremo? È un giorno importante, è un giorno speciale, oggi McDonald's appunto ha riaperto e quindi voglio, voglio mangiare McDonald's, andremo alla ricerca di un McDonald's aperto e che ci dia da mangiare e lo proverò dopo Quasi tre mesi o forse tre mesi pieni che non mangio neanche una patatina del McDonald's, proprio zero, non mangio McDonald's, quindi panino, ok? Ovviamente prenderemo un bel menù sostanzioso, quello che piace a me prenderemo un bel crispy McBacon, menù, e nulla, e nulla. Sono qua sul balcone anche oggi, c'è una bellissima giornata. In realtà stavolta ce ne frega perché in realtà possiamo uscire, ovviamente tra virgolette, hanno riaperto i negozi, hanno riaperto un botto di roba, ovviamente non si può fare assembramento, come dicono, però non... Non c'ho voglia di stare qui a spiegarvi cosa si può fare e cosa non si può fare perché lo sapete benissimo, ok? Non ho voglia di star qui a parlare della situazione che abbiamo in Italia perché tutti la conoscete, tutti la stiamo vivendo e wow, ha un nuovo inizio comunque. Finalmente posso tenere gli occhiali da sole tutto il tempo qua a Milano. Inizia a far davvero caldo, infatti con la mascherina ragazzi io soffro tantissimo perché già di mio io soffro il caldo, ok? La sto vivendo proprio male quest'estate, tra virgolette sempre. Mi fa anche strano chiamarla estate, però la sto vivendo male perché... Oh sempre caldo Muoio c'è cioè anche adesso Io sto sudando Ah è così È così È così Comunque io in 10 secondi adesso vi riassumerò Tutti gli appuntamenti che abbiamo durante la settimana Perché per chi è nuovo O per chi non lo sapesse Tutta la settimana siete impegnati a guardare Barbuto sempre piaciuto Ovviamente Siete obbligati a seguirmi E a guardarmi Ok? Ok Allora partiamo da YouTube Ogni mercoledì Venerdì e domenica alle ore 18 C'è un nuovo video qua su YouTube Attivate le campanelle Su TikTok Ogni giorno alle 14 alle 18 Tutti i giorni usciranno due tiktok una alle 14 e una alle 18 dopodiché abbiamo iniziato a streamare su twitch da circa una settimana e mezza stiamo andando alla grande, il pubblico è affiatato barbuto è piaciuto anche lì, quindi ci dobbiamo prendere anche twitch quindi mi raccomando vi lascio il link in descrizione di tutto, ogni sera alle 21 sono in diretta su twitch e ovviamente instagram tutti i giorni posto storie. vi faccio vedere un po' il mio disagio e quello che faccio insomma, ogni due giorni carico un posto, non è che ve lo dico perché vi chiedo ragazzi se volete seguirmi no, dove Dovete andare a farlo, dovete andare a guardarmi, seguirmi e tutto. Cioè io vi obbligo, ok? Buona. Ovviamente non sto scherzando In camera mia oggi c'è un po' di casino Perché qua è arrivato Cioè è arrivato Ce l'avevo in macchina da non so quanto tempo Una scaffaliera Possiamo chiamarla così Non so bene il nome preciso È da montare E non lo farò oggi Non è che c'è tanto da dire Cioè eh. Solo che non vedo l'ora Sono emozionato Non sono mai stato emozionato Di mangiare un panino del McDonald's Questa quarantena Ci sta facendo degli effetti strani in testa Forse solo a me Forse sono l'unico Ma sono sicuro di no Quindi se anche voi Siete già andati a mangiare un panino del McDonald's O lo state per fare non vedete l'ora di farlo, fatemelo sapere nei commenti Ovviamente se siete nuovi, nuovi iscritti Scrivetevi e commentate con hashtag Nuovo iscritto perché ovviamente Cercherò di mettere il cuoricino a tutti e darvi il benvenuto Personalmente In questi giorni tra l'altro dovrebbe anche arrivarmi il pacco di Shane Quello di cui ho fatto il video Che ordinavo tutto da Mendato, Ovviamente The Wish non se ne sa nemmeno l'ombra Ho ordinato le robe più di un mese fa Inizio quarantena non mi è arrivato ancora nulla E niente Sono venuto in bagno per darmi una sciacquata veloce Perché vi giuro sto morendo di caldo Io raga la sto vivendo proprio male La sto vivendo proprio male Se qualcuno conosce dei rimedi per il caldo mi aiuti E stavo notando allo specchio che comunque questi capelli sono sempre rosa Un po' si stanno sbiadendo E ho perso una scommessa in una diretta Twitch. E finito questo rosa dovrò farmeli blu. E stavo notando anche che comunque sono proprio un bel ragazzo. Che dite voi eh? Ah. Tutto questo silenzio mi spaventa Eh sì Piccolo aggiornamento sul mio riccio che è lì che sta dormendo Ho provato ad andare a vedere se fosse sveglio per uh, tirarlo un po' in mezzo per farvelo vedere Ma dorme quindi non mi va di disturbarlo Piccolo aggiornamento ragazzi Inizia a puzzare tantissimo Non lui La sua cacca Prima quando cagava non puzzava Ok? Faceva delle cacchine piccole così Adesso sta diventando grande Sta diventando grande il mio bimbo Fa certe cagate che sono così E puzza andrà a morire raga E io pulisco E quando l'ho comprato mi avevano detto di pulire la gabbia una volta due a settimana Ovviamente togliere gli escrementi No, gli escrementi no, la cacca Ogni qualvolta la facesse E io lo faccio Solo che adesso, raga, appena caga puzza tantissimo Anche se la sposto Perché in quella ruota lui Quella famosa ruota che non si fa vedere manco morto che ci va Caga tantissimo E puzza Cioè lui ci caga dentro e poi ci corre Cioè non so, non so perché lo faccia Però lo fa Lo fa e nulla Quindi piccolo aggiornamento questo Ancora non l'ho visto andare su una ruota una benedetta volta Però andare ci va perché si sente dall'odore e lo sento la notte che rompe le scatole e tutta la notte corre su sta cazzo di ruota. Tra una parlata e l'altra, parli tu che parlo io, parli tu che parlo io, ero qua su TikTok e mi è apparso un video fighissimo. Adesso ve lo faccio vedere, non sentirete la canzone perché sennò mi danno il copyright. Ma tanto non ce n'è bisogno perché il video parla da sé: beccatevelo. Eh, eh, eh, eh, eh. Cade, non cade, cade, non cade, cade, non cade, ma cade, non cade. Guarda, guarda che roba Raga, sto tipo è fortissimo Visto che ho notato che siete molto interessati alla mia camera Come la faccio, come la dico, come la imposto Più di tutto il resto della casa voi siete interessati proprio alla mia camera Cosa appendo, cosa faccio Ho montato questo specchio Sì, è uno specchio Guardate L'ho messo qua sulla porta così mi posso specchiare quando voglio Mi guardo, in caso io debba uscire vedo come sto Scherzo perché ovviamente non esco Comunque si è fatta una certa Non ho l'orologio, però si è fatta una certa raga Parli tu che parlo io, parli tu che parlo io Qua si fa tardi È arrivato il momento di andare da McDonald's Per vedere se troviamo il McDonald's aperto E se riusciamo a ordinare un panino da McDonald's, ok? Ovviamente non voglio nessun commento Di nessuna persona che mi dica si esce solo per emergenza vado in macchina non metto in pericolo nessuno ma non ci voglio di spiegare queste cose comunque vado in macchina non metto in pericolo nessuno avrò la mascherina ovviamente e nulla quindi non avrò contatto con nessuno prenderò la mia bimba andrò tra l'altro è anche tanto che non tocco la mia macchina e niente quindi andrò con la mia bimba ovvero la mia macchina e andiamo alla ricerca di McDonald's andiamo andiamo andiamo raga oggi sono molto chiacchieruto barbuto chiacchieruto è arrivata la stagione dei pioppi e sembra tipo che abbia nevicato ma in realtà sono tutti pioppi mamma mia raga è uno schifo sto andando verso la mia macchina per andare al McDonald's nel centro commerciale sperando che sia aperto altrimenti poi andremo a un mcdrive insomma questo McDonald's lo prenderemo oggi mia bimba ciao <ride> Ok sono in macchina Sto per andare a prendere il McDonald's Spero sia aperto Sul sito c'è scritto che si può prendere da sporto Ho provato a guardare sulle applicazioni Deliveroo Just Eat bla bla bla. E non me lo danno Quindi speriamo Speriamo che si possa andare a prendere così Allora il McDonald's Qua al centro commerciale è chiuso Diceva che era aperto da sporto Invece no È chiuso Quindi mi sto dirigendo A un altro McDonald's Che è proprio un McDonald's Non è all'interno di un centro commerciale E ho chiamato Dicono che è aperto C'è il McDrive Quindi corriamo Ora allora, un Crispy McDonald's Beh con menù con da bere te alla pesca Ci siamo raga è da mesi che non mangio un panino del McDonald's e finalmente ci siamo uh, Ci siamo raga ritirato Con ecco raga ci siamo E con il McDonald's Stiamo tornando a casa Abbiamo appena parcheggiato Ce cioè abbiamo io parcheggiato e ditti cazzarola Mamma mia quanto tempo Questa quarantena ci sta Almeno parlo in modo personale Mi sta facendo apprezzare molto di più tutto L'uscire Prendere una boccata d'aria Fare una camminata Un panino del McDonald's Che prima dicevo Cazzo ne devo mangiare di meno Perché sennò divento un ciccione Però adesso sono praticamente quasi tre mesi Che non mangio McDonald's Damn Non è pettacolo proprio per niente Ragazzi appena fermata una signora in macchina di fianco a me Mi ha chiesto Posso sapere dove hai preso il McDonald's? Ovvio Ormai sono un piere Ragazzi non avrò più bisogno di questa mascherina per uscire le prossime volte. Cioè, avrò bisogno ovviamente della mascherina, ma non di questa. Io vi ho dato uno spoiler, poi vedete voi come interpretarlo. Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, eccolo. Mi hanno rimesso addirittura le cannucce, ma è incredibile. Eccolo, siamo pronti ragazzi, ci siamo. Dopo tre mesi, le dico tre mesi che non mangiavo McDonald's, Barbuto si appresta. 3, 2, uno... Mm, è ancora caldo mm. Guarda, Mamma mia Non ho mai apprezzato oh, Scusate sto parlando con la bocca piena Non ho mai apprezzato così tanto Il panino del McDonald's. Mamma mia erano quasi tre mesi che mangiavo McDonald ah. Mi mancava questo cibo spazzatura Mi mancava il tè alla pesca Che sa praticamente solo di acqua e Le patatine Le patatine del McDonald's sono, sono uniche Ora registrerò fin quando non finirò Tutto il panino, Tutte le patatine Tutto il tè Sto ancora parlando con la bocca piena Se vi va potete insultarmi So che è una cosa che odiano in molti mm, damn, Che pettacolo Che pettacolo <ride> Sembra un bambino Che mangia per la prima volta l'Happy 1000. Dite che lo sto mangiando troppo in fretta Panino finito. Ah, che campeone. McDonald's che campeone. E... Ragazzi, credete che sono già pieno? Ho mangiato troppo di fretta. No. Volevo semplicemente riprovarlo, visto che erano da tre mesi, che non mangiavo un fottuto panino. E devo dire, raga, che è stato buonissimo. Non mi ricordavo neanche più il sapore, davvero. Ve lo giuro, è stato squisito. Il brutto, però, è che non abbiano messo, appunto, la consegna a domicilio, almeno dove sto io. Quindi bisogna avere la macchina. Da una parte è un bene, perché ho visto le code nelle storie di tutti in Italia, che c'erano delle code incredibili per andare al McDonald's. Io non ho trovato nessuno, come avrete potuto vedere, dalle clip. E nulla, quindi mi mancava. Mi mancava fatemi sapere se ci sono altri cibi che purtroppo non abbiamo provato per diversi mesi a me sinceramente in questo momento non mi viene in mente niente forse il sushi e eh, che magari ci faccio un altro video del genere nulla quindi io vi saluto mangiare con voi è stata un'esperienza incredibile vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social e il merch spettacolo sia in descrizione che nel primo commento affrettatevi perché ho ricaricato altri 100 pezzi e sono quasi finiti anche quelli Nel Caricando 100 alla volta Questa è la seconda volta E la prima volta sono andati via subito La seconda anche Ne rimangono tipo 20 Quindi affrettatevi Andate ad acquistare un pezzo di barbuto Sempre piaciuto Lo accesso e sarete anche voi dei campioni noi ci vedremo venerdì con un prossimo video perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 qua su youtube sul canale di barbuto sempre piaciuto esce un nuovo video e ci vediamo come tutte le sere stasera alle 21 su twitch anche le trovate il link in descrizione e il primo commento ciao